Zombie Apocalypse Eccomi ragazze, allora eccomi qua, bentornati in un altro nuovo video dopo quello che ho girato poco fa Solo video che è allora se parlo piano è perché ehm, siccome ho un dolore è fortissimo ai denti, cioè a questa parte, quindi cerco di parlare piano e più più secondi fammi capire perché non un studente c'è poco da parlare scandendo bene le parole perché mi fa male il cane, già lo sto facendo mi fa male, vabbè, dettagli comunque questo è il video dei preferiti sui miei capelli, come curo i miei capelli sarebbe esattamente come curo i miei capelli ricci, perché sono dei ricci allucinanti, ribelli aspettate un attimo, eccomi qua allora questi ricci ribelli sappiate bene che per districarli utilizzo sia questo che questo qua questo che mi sta aiutando tantissimo, sarebbe questo della Fructis poi questa è la spazzola come potete ben vedere, si sì, rese un po' zuzzina ma era in doccia, non ci fate caso quindi questa qui è la mia bella spazzola, bellissima, la adoro mi piace molto perché eh, prende bene tutti i capelli e lì sì, lo so potrebbe sembrare che rovini i capelli ci vorrebbe una ben tangle teaser ma a me non mi va di acquistarla e mi arrangio con questa vedete è molto, non è pratica per i capelli come i miei vedete però me la faccio bastare perché non voglio spendere altri soldi per una spazzola della tangle teaser ecco qua vedete questa è la barca e l'ison si sì. qua questa è la spazzola comunque sto parlando da mezz'ora di una spazzola che ho fatto. Ehm, dunque questo è uh, lo shampoo più maschera quelli che è, capelli da mossi a ricci veramente molto buono e ce n'è un formato da 400 ml di prodotto come potete ben constatare e, ehm, questo è a pistacchio però io deduco che non abbia ho Sentore di pistacchio ma di eh, papaya, non saprei, so però vabbè, niente di tutto ciò mi fa dedurre che non sia anche pistacchio. Ma sorvoliamo, che meglio. Mi sa di papaya, chissà perché ha un profumo bellissimo. Non lo apro perché tanto lo sento lo stesso. <ride> cioè, e niente, è anticrespo, è anti, anti umidità. Eh, non non appesantisce né appiccica i capelli, è già una buona cosa questa. Quindi ragazzi, non ho neanche bisogno del phone come potete ben vedere. E, come, come prodotto mi aiuta bene a togliere i nodi dei capelli, quindi mi piace da morire. Poi anche, persiste anche come profumazione sul capello. Anche se io non le lavo tutti i giorni Perché è uno stress Ma quando mi voglio colare ancora di più La sera entro in doccia E mi lavo usando Questo sulla testa Ed è molto buono Poi come prima Altra maschera Utilizzo questa qui che l'ho vista da Giulia Blooms Non mi ricordo, sì da Giulia comunque si sì. Ed è questa qui All'ultra dolce Garnier Questa Alla maschera di riparatrice intensa questa qua si legge sì ehm, linea d'acero maschera riparatrice intensa olio di mandorle vedete molto buona e la, la texture è questa qui che la apro questa è la texture aspettate che non voglio sporcare Io lo so, vedete, un cappello non è il massimo, ma vabbè, non fateci caso, aspettate che ve la alzo di più. Questa è la texture, ha una formazione, ragazze, che è la fine, è, è la fine del mondo, boh, non so come dire, del mondo, vabbè, non si so, può dire, ma, perdonatemi, ma è troppo buona, ragazze, mamma mia, ma cos'è questa maschera? una formazione promozione troppo buona. E vi dicevo, questa maschera qui eh, la tengo in posa, allora c'è scritto qui che per il massimo posa 5-10 minuti? No, neanche, quanto? Tra, tra i 4 e i 5 minuti, no, aspettate. Tra i 3 e i 5 minuti di posa li lascio per agire, ma io la tengo anche di più perché almeno i capelli diventano belli morbidi, setosi e impregnano bene la maschera la l'assorbono bene e mi aiutano a, a sprogliare bene i nodi anche non solo con questo con questa qui ma anche con questa qui è molto buona e ce n'è quanto ce n'è non lo vedo a ah, 300 ml di prodotto vedete si si vede 300 ml di prodotto e, e niente, mi sta piacendo molto. Io adoro questa maschera. Ha ah, una profumazione così buona, così top. Cioè, e e l'amo, la non lo so perché. Poi direte, adesso che ti piace di più tra questa e questa? Questa, non so perché. <ride> mi piace da moglie tantissimo, è troppo buona. Anche questa, non so perché, ma mi ho presa in fissa questa. Poi sapete dire perché. Io non lo so sinceramente. No. Poi come ultimo prodotto, non per importanza, basta nutriente con oli, di, con oli di, di fiori preziosi, intensa brillantezza e morbidezza, e capelli secchi. Infatti i capelli abbastanza secchi, non è che non li lavo spesso, li lavo spesso, però ragazze, a questi sono 200 ml di prodotto, e capello Io lo lavo una volta a settimana, perché se quando, lo, quando ero più ragazzina lo lavavo tutti i giorni, però mi si stressava troppo il capello e allora ho deciso che diventando all'era più adulta, cioè andando su, andando al, come posso spiegarmi? Sì. Andando, passando la fase adulta li sto lavando solo una volta a settimana per non presentire troppo il capello è vero che sembra più opaco anche se li potrei lavare che sembra può sembrare meno opaco se li lavo mm, più, più giorni però non voglio neanche dargli troppo stress ai capelli Potrei farlo tutti i giorni, ma se poi mi si stressa il capello non ne vale la pena, perché perderei tutti i capelli, quindi un po' più che è sufficiente lavarli una volta a settimana e stop e, e mi sento a posto. Forfora, mi chiedete se ho forfora, non ne ho. Vabbè, c'era un periodo che ero stressata e avevo la forfora, adesso ho forfora, grazie a Dio non ne ho perché li sto curando abbastanza bene. E' il viso lo sto un po' trascurando, ma quello ragazzi, sono un po' stressata, Voi, volete un po' perché ho oh, pensieri che non c'entrano un cavolo con me, ma non sto qua arrivo a perché, ma um, mi sto un po' trascurando il viso, mi trucco sì, mi strucco tutto quanto, faccio la mia skin care rituale però... I capelli sono la mia priorità, mi piacciono di più, a i capelli, non capisco perché. Comunque, questo balsamo è il Viv L'Oreal, vedete, è il Viv L'Oreal, mi sta piacendo davvero tanto, ed è molto buono. Ha un paio di 12 mesi, e è il vostro consiglio perché è veramente un, un balsamo nutrizionale, nutriente, scusate, nutriente, molto buono. Niente ragazzi, questo era tutto, io comunque... Con i capelli faccio così, prendo il ciuffo e faccio così, lo accompagno per non spezzarlo, perché mia nonna la piccola mi ha insegnato a non strappare i capelli, a non tirarli, a tenere ciuffo per ciuffo, ma va, ho scoperto l'acqua calda, è vero ragazzi, è così, se non si ti, te, tengono i ciuffi per ciuffi, il capello si può spezzare facilmente per me è un capello purtroppo non fragile ma fragilissimo come credo alcuni ce l'avranno fragili come quasi tutti, non so non vedete, una stupidata però è così ragazze io i capelli cerco di curarli eh, come facevo quando la ragazzina anche di più perché non voglio essere col capello troppo disordinato quindi mi, mi, mi tengo più ordinata almeno col capello non dico solo il corpo anche il viso, ma anche il capello me lo voglio a posto più possibile e, e niente ehm, che dire di bello ragazze io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e noi ci vediamo in un altro video che non so quando andrà in, online qua su mio canale youtube un bacio e a presto, ciao ah, se vi è piaciuto questo video non ve lo trattavo inizio mettete un like ma tanto nell'editing metterò un apposto per dire se volete mettere like e, e niente cos'altro dirvi ah seguitemi su instagram come youtuber miranea398 perché appena posso che rientro anche su instagram farò qualche foto qualche diretta non lo so adesso vedremo un po' e noi ci si vede al prossimo video appunto like un po' pollice lì su che non guasta nessuno eh, anzi fa solo bene al canale o giù non importa basta che si scrive il perché so che farò che sono, piet sono pietosa ma io vivo lo stesso anche di dislike like e pollice in su in giù basta che però mi abbiate una reazione abbiate una reazione ai miei video cioè, che interagite come si dice che interagite Vabbè, non importa che abbiate un'interazione un con i miei video e parlate attraverso i commenti o i dislike like qualche vuolete voi basta ragazzi un bacio e, e iscrivetevi e attivate la campanella e appunto ciao sto qui